So, ma io ho detto che la mia boni, gangavi la mia mamma è boni, che la mia mamma è boni, che la sadami lati <totipo>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 ma ho io aia martedì 15 noi? Eh, vai a logge, vai a 15 15. ma non vai a lo sette in ben, metto dal luogo, se mamma per gira. No, si è so.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 non è un banco, non è un banco, non è un banco. Non è un banco. Non è un banco. विटा विंटोनिया दिवते किते सोमो बतो मितेतारे बोटा तenni ते मारे बोटा अबे खए शोले गए था रोमो शोले का उरे तथे ओ मस मरा दर्सिस अमरा कुने बोटा तदा मत विटा किता वेतिनोम ओफ मार्च होनो कोने हक्का शोले बाय चौथी के मोहु ओमे la kuni 70 cm 70 cm konni garinni laknaati gonena gonne tini ontaote Ontau vita dne mutuyaate alla bisu gade rumoro mitto khoyorre tar mitto khobichowarre khobichowarre muhu tenne na worda gumar hosili con il numero di persone che con il numero di persone at Net no moving con il numero di persone che sono in Sardagna, con il numero di persone che sono in Sardagna, con il numero di persone che sono in Sardagna, con in in in con Nigga then sanny or lentin cone also a nickel and a manker Lonse. Monorosi Chigarini, Corn Moa Madine, Madabarano, Badalana Madine Kitney, Voroni the Dithineka in it, Balimuno Little Cause Negatuna, and in Namatnikoegatinoha, the Star Ledo, Alidmus Madar Remona, Cornell Motna Dithnea Kaitinani, Mitte Madabara, Mitte Badalamadinenna, Tuginna, Gazany Badakae, Divano. E basta che non si vedano i cavi, ma non si vedono i cavi, ma non non si E non si vedono i cavi. E E Anu Badalaha, the Albatugan anima da baratugan pusha to gun holdenka tonke. Call nevita ha nevi in the basera that name the mate limit, and non misuamadine, a cabituga in the abishi. amasmaradar mohu witabete na murati wititne moti le mont sante daramanoti le monta sante handumo voroni darro helakote nidarro darremo til la le moti le monti darjaga ti sogarin nidarremo khoni gari le niti darremo okol vorit okol Buona caccia, non mi Thomas Maradare Damo, Talla in Damo Rati, in Chiale Damo Rati, Lacca di Letta Noè, Setta Osante, Setta Osante, Connini quando Moda Romonni, Cattale, Tavicciare Rai Isisen 순 schermi che её fanno Il molte <tripe> dimenti li di albiranna E <tripe> i suoiื่oti di writer e i suoi vet�h Lo sollevo Badalcio fa fili, non la ne, badalcio fa fili, non la ne, badalcio fa fili, non la ne, badalcio fa fili, non la ne, badalcio ne, badalcio fa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 ota seela in teged badala uta deko nidaarga kayandi ta leani 10 cm badala worreura ko bichoma da bara sisama da bara cm tenne kiftate cm mitte bitte orkete worreu so rara dal totegumim badal totegumimerero tonne sante eti agaraka nentini vento eu mero kain onte sante badal tonna madabaru merero onte sante badosheti kalanke vento eu takka satrantini nentini di olle onte sante ka busha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 ebatto te kitawai jammarre danchu garilo samme e tabi ta no masmara masmaruwi ni agarre setaw sante da magari il Kishah ni Balemou e il Kishah si sono connessi con il Kishah, ma non si sono connessi con Albani non si sono connessi con il Kishah. è il numero di persone che si sono connessi con il Kishah. Il Kishah ha detto che il Kishah è il di persone man ke serga goyo nokia chike klenya badala madabra worido a shamase cho noki gari asinse da mulcho mortavige da mulchoule murakige de balante ka ne bato gi tesina riso hangge amande lonse dan gomrichi gara kai albani lonse dan ge murichi kiddo albasa aduyanna gabele dilinem kada dan gomote gonshadan dinem takka ne mukinse mo mote dae hatono yama yate mazmara garre ka ne lonse ne lozi mitto man chibesaveten ne volqata ka mikifle loziro jawad afrot matshi shamail Besa be kase muite na fulle mitte bata be sabenna no ronsi deka lonso molosi deron ke kallalionk lonso molosi ki donu masmaru irkena mande darre nigari darro mu badalan kerano ayirete kibata oynoi ten badala ko gari fulte duru mitosa shama aoyno okya dancha ute tama ikita oynaetni imlat no onkal ba no ne mogede horonsi no mogede no asina sambe mogede sitate chola no morichi konni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 non è na na no muthim mangiste tecnologia. technology amande ka horon sinna na tecnologia batan fayet tawut no ke ka lora le la mengele è una demo, la gente è una davra, una davra, una davra, una davra, una davra, una davra, Tonkera, davra, una davra, una davra, una davra, una davra, una davra, una davra, una davra, una davra, una davra, Sigido, davra, una davra, una davra, una davra, una davra, una Kina una no davra, come ha detto Martinez, ha detto che è un'agente che ha detto che è un'agente che ha detto che è Fuloro, che è un'agente che è un'agente che è un'agente che è è un'agente Alteoia nara batito incaitinoe, di batemogo marchugescia, necena sitinari chicone, avita mioviti gido sada aukigede, sada gidora aukigede, e sinchufu aukigede, e lukuet in aukigede, vita miovita, con nigarini agatame, fanameoha, luku in carci raradando, sada e cada raradando, manu e gidohara uciradandona, con neba agartina in kibicara sitinae ani macara shuge shale do neno mo maci shit noi ora jantino ora loge shia segalatemmo ne mo wete asasi sang karchimati balante ikicho amarra amaranturo, aquedora novitafasi sanke lank uni degmo ninki akawa gar yamala hi ph 6.61 di laminonte kg mitte taraianke hunne NPS Bushuma Dabara, 10 kg, eh, mi toccano il Hattono, Yuri, 10 kg, mi toccano il tessine, Mogedensani, Funino, Saseva Bandi, Moronsi, Nemo, Yuri, Saseva Bandi, Moronsi, Nemo, Meto Saeki, Umota, Mene, Moronsi, Nemo, NPS Del Dukarsi. Mm -hmm. Ante, teno, Masmara Darremo, Masmara Darremo, uno. Handa, Tehoronsi, Ne Daradandi Nemo manuol Cahoron Sidney ne gottotei daradandine mo conne darremmo we te masmara masmaru inni settausante agarreti darremmo ho masmara fushine gundumoge densanne qattalle assine muti vita vita te giddore ne gumatunge, mo gumatun gemo gumatun gemo we te goma gumobini lame gumati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 Bushak o Lemo, di un bai a nemo. Bushak o Lemo, o potitua da si sosin. Bushu degmodume, annao bai ramadinusi. Connessi nemo kimikinati matti. Bushu Affane, gumanke muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, by muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto, muroto,